Formazione fiscale, presente nella sede di ADVANT eh, NCTM eh, con l'Avvocato Marco Monaco, eh, socio e coordinatore del Dipartimento di Diritto Amministrativo. Oggi parliamo di politiche di sviluppo per il Paese. Non possiamo quindi non soffermarci sul PNRR, sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare sull'attuazione che abbiamo visto anche negli ultimi tempi eh, lascia qualche preoccupazione per la possibilità che tutto diventi realtà, e quali sono i principali nodi da sciogliere per l'attuazione e per cogliere le opportunità che arrivano dal PNRR? Ma la prima vera grande opportunità del PNRR è sicuramente il percorso di riforme che il PNRR ci obbliga a seguire, il, eh, il piano non è soltanto un insieme molto ambizioso di misure finanziate da attuare, ma è soprattutto eh, un eh, esempio di eh, misure, di riforme che eh, dovrebbero servire per dare efficienza al nostro sistema. Alcune riforme erano chieste da tempo dall'Europa e con il piano l'Europa ha trovato simbolicamente il modo per obbligarci a eh, porre in essere queste riforme, si parla in questo caso di vincolo esterno introdotto dall'Europa nei nostri riguardi. Ora è chiaro che eh, la sfida è non soltanto riformare la nostra macchina amministrativa, il nostro sistema giudiziario, ma è anche quella di attuare gli interventi finanziati. In passato abbiamo avuto un altro esempio di vincolo esterno, quando ci fu chiesto un sacrificio per entrare nell'Unione Monetaria Europea, era il 1996, abbiamo avuto due anni in questo caso di messa alla prova da parte della Commissione, ma in quel caso ci venne chiesto di fare dei sacrifici di bilancio, di mettere i conti in ordine. Erano un po' delle nozze fatte con i fichi secchi, diciamo così, perché non, non ci aveva l'Europa dato o consegnato eh, alcuna risorsa. Stavolta, invece, è vero che dobbiamo fare delle riforme, ma l'Europa ci ha anche dato una mole enorme di finanziamenti, quasi 235 miliardi, tra finanziamenti come sotto forma di sovvenzioni e prestiti. Ora l'attuazione dipende da un fattore strategico, l'efficienza della pubblica amministrazione. Abbiamo dei colli di bottiglia, ma sicuramente è quella la sfida principale da cogliere. Questa sfida sembra essere doppia, così come doppia sembra essere l'opportunità per i territori del mezzogiorno. E questi territori che ora si trovano ad affrontare delle sfide importanti ma che potrebbero garantire eh, delle grandi opportunità erano pronti per eh, questa esperienza del piano nazionale di ripresa e resilienza per accogliere le novità del piano nazionale se parliamo di, eh, di amministrazioni pronte ad attuare gli interventi del PNRR, diciamo una, una non verità, perché noi dobbiamo essere franchi, dobbiamo essere onesti. Quando è stato approvato il PNRR, sul capitolo di bilancio 8000 del MEF, giacevano 34 miliardi sui 50 della programmazione comunitaria 2014-2020 non impegnati. Quindi non avevamo dato prova soprattutto con le regioni impegnate nella programmazione dei fondi comunitari, non avevamo dato prova di essere in grado di spendere sicuramente neanche in passato. Oggi quello che è accompagnato al PNRR è un piano comunque per rafforzare la capacità amministrativa, è un piano in atto, non è già pronta la nostra pubblica amministrazione a tutti i livelli, sia al nord che al sud, è chiaro che laddove c'è stato un blocco del turnover particolarmente eh, severo come nel Sud Italia, non solo mancano le competenze, ma manca addirittura numericamente il personale, c'è cioè anche un discorso quantitativo e non solo qualitativo. Bene, anche con le, eh, le indicazioni relative alla stabilizzazione del personale che potrebbe essere eh, um, una misura adottata con, grazie al PNRR, ci potrebbe essere una iniezione di nuove professionalità all'interno della pubblica amministrazione, soprattutto nel Sud, in grado di dare slancio non soltanto all'attuazione del PNRR ma anche alle eh, tante realtà amministrative che da anni attendono investimenti sulle risorse umane.